Ciao, come state? Beh, questo come sempre è il dopo, il post della nostra chiacchierata del martedì mattina. Questa mattina siete stati in tantissimi e abbiamo veramente raccontato quella che è, diciamo così, la vostra, eh, la vostra colazione, o meglio, la nostra colazione. Io sono partita dicendo che eh, bevo caffè latte e quattro biscotti semi integrali in realtà voi mi avete fatto una disquisizione sulle vostre colazioni che veramente passavano dal dolce al salato ad avere addirittura un misto di tutto quello che c'era al mattino ehm, c'è chi addirittura ha detto che mangiava la polenta e vabbè però poi ha specificato che effettivamente era in un posto in montagna e questo ci poteva stare. Avete anche richiesto tante canzoni come Vasco Rossi, una splendida giornata che può essere sì, una splendida da giornata oppure avete richiesto anche, eh, cosa avete richiesto? Beh, parlavate anche degli ACDC. Eh, abbiamo passato però anche questo brano, un brano dall'album di Arca Funker proprio perché scegliendo la copertina ho visto che si parlava di colazione ed ecco perché è venuto in mente eh, di chiedervi che cosa insomma mangiate a colazione. Eh, beh, che dire, poi abbiamo raccontato tantissime altre cose. E come sempre secondo me ci siamo tenuti tanta tanta compagnia quindi che dire beh eh, intanto grazie grazie come sempre eh, vi do appuntamento a martedì prossimo eh, scrivetemi a imhclibuna.it se volete suggerire voi magari un argomento da trattare martedì altrimenti andiamo via via a parlare di argomenti autunnali magari come le castagne i funghi eh, abbiamo tanti chef con noi al mattino che quindi possono darci anche eh, così, delle ricette, possono regalarci delle ricette. Nel frattempo io vi auguro una buona giornata, come sempre vi mando un bacio grosso e vi abbraccio, vi aspetto martedì prossimo, sempre alle 9.15, 9.20, giù di lì, oppure sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Ciao!